tre parole chiave per la mobilità sostenibile direi community network e social il tema di oggi è viaggiare cerchiamo di capire come ci si può muovere in una città in una smart city in maniera sostenibile oggi muoversi in una smart city è sicuramente social e ehm, riprende un fattore culturale molto importante è una spinta dal basso che fino a pochi anni fa non era possibile ecco come possono cambiare un po le politiche anche dal punto di vista sociale in questo tipo di, di nuovi trasporti, di nuovo modo di muoversi. Le politiche hanno un ruolo importantissimo dal punto di vista dell'adattabilità, ovvero politiche che sono sempre state di medio e lungo termine, hanno oggi la possibilità a livello tecnologico di diventare veramente adattabili in real time, consentendo a tutti noi di poterci muovere in maniera molto più smart, adattandoci a quelle che sono le reali situazioni del traffico, piuttosto che della mobilità in generale.